Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video Ragazzi prima di cominciare con il tutorial vi consiglio di iscrivervi al canale di attivare la campanella e di lasciare un like se questo video vi è stato utilissimo In questo nuovo tutorial vi spiego come recuperare dati Windows Ad esempio dati che avete cancellato qualche mesetto fa E volete recuperare quel file o quel programma Addirittura immagini e video Con questo programma Tenorshare di IG è un programma fantastico veramente fantastico sono riuscito a recuperare 26.000 file che ho eliminato su questo pc sono 25 giga e potete anche sceglierli potete anche scegliere quale file vi serve per recuperarlo cioè nel senso cancellate quel documento e andate a fare una scansione e lo recuperate subito subito in poco tempo quindi c'è uh, la prova, potete uh, recuperare un tot di uh, file oppure fate acquista ora e ve lo dico, non ve ne pentirete, questo programma è buonissimo, veramente buonissimo. Quindi iniziamo prima con download gratis, lo scaricate, eccolo qui, io adesso faccio uh, l'installazione, questo è il programma. Scegliete dove installare questo programma, fate sfoglia scegliete la vostra destinazione Faccio questo pc, metto volume D, faccio ok e faccio installa Visto che io ho già installato il programma non mi basta che avviarlo Eccolo qui Allora come funziona? Ad esempio, voi avete non so quanti dischi, avete 3, 4, 5, 6 dischi, io ne ho 3. Quindi funziona anche su chiavetta USB. Come potete vedere qui recupera oltre mille tipi di file, tra cui foto, video, documenti e audio. Recupera i file persi a causa di eliminazione accidentale, formattazione, partizione persa, danneggiamento, crash di sistema, attacco virus e così via. Recupera i dati da laptop. PC, unità interna ed esterna, disco, flash, USB, SD card, eccetera. Qualsiasi cosa, recupera tutto. Quindi, ve lo consiglio di comprarlo, attivarlo eh. e avete fatto. Avete il programma. Allora, come funziona? Questo è il mio SST faccio disco locale, c'è questo qua, scansione. Faccio una scansione, per esempio adesso vi faccio un, un esempio. Io adesso ho creato questo documento file, all'interno ci ho messo la mia descrizione del canale e vorrei tenermela con me e accidentalmente lo, lo elimino. Ok, facciamo così, lo elimino. Lo tolgo anche dal cestino e adesso è sparito per sempre. Ma grazie al programma Tenorshare io posso recuperarlo. E Adesso non mi basta che fare una scansione. Ecco sul disco dove ho cancellato il file tolgo le spunte tengo solamente il documento e avvio così la scansione e non ci basta che aspettare Ok, una volta fatto, sempre nel cestino, come potete vedere, a sinistra, io adesso vado a recuperarlo nel disco dove l'ho cancellato. Faccio recupero, Visualizzo i file recuperati, questa è la cartella che mi ha creato, questo è il mio documento, eccolo qua. Questa è la mia descrizione, fortunatamente me l'ha salvata, me l'ha recuperata, in ottime condizioni, e avete visto come funziona. Quindi, come avete visto, quel documento che ho creato e che ho cancellato, sono riuscito a recuperarlo. Ci ha messo un bel po', sì, vabbè, perché ha recuperato non solo quel file, ma ha fatto una scansione di tutti i 25.000 file che avevo cancellato su questo disco. Quindi, facciamo caso che tu hai una chiavetta USB e uh, hai 50 file sopra, li cancelli tutti per sbaglio, rimetti la chiavetta nel PC esce qua sopra tu fai una scansione ti scansiona tutti i file che hai cancellato su quella chiavetta e te li recupera ok semplicissimo te li recupera anche su quest'altro disco faccio una scansione che tipo di file vuoi recuperare foto video documento audio altri togliete queste spunte che ne so audio video avete questi due tipi di file sulla chiavetta da recuperare recuperate questi due file e fate una scansione semplice molto semplice quindi se vi serve un programma per recuperare immediatamente tutti i file anche quelli più impossibili da recuperare tenorshare è un ottimo programma un ottimo software per recuperare i dati windows quindi spero tanto di esservi stato d'aiuto utilissimo quindi se questo video vi è stato utilissimo ti consiglio di iscriverti al canale come ho detto all'inizio di lasciare un like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao